Salve a tutti, Google ha attivato la funzionalità di registrazione delle lezioni e io voglio oggi mostrarvi come funziona. Quindi io clicco, come vedete ho già aperto l'app di Meet, clicco su partecipa a una riunione, clicco su continua e, e ottengo così eh, il, il codice che è questo, il codice il link di partecipazione. Quindi copio il link di partecipazione che inviterò ai miei studenti che adesso non mando via nessuno perché non mi serve in questo momento per questa mh, dimostrazione e chiudo in basso dove vedete i tre puntini se voi cliccate trovate la nuova eh, possibilità di registrare che dovrà essere stata attivata eh, nella console di amministrazione dal vostro amministratore Google Suite. Quindi io molto semplicemente clicco qua. E Come vedete appare questa finestra che vi ricorda che per effettuare delle registrazioni dovete avere il consenso dei vostri studenti, soprattutto nel caso siano minorenni, quindi naturalmente accettate e eh, inizia eh, si sta preparando la registrazione come si vede qua a sinistra. Ecco, la registrazione è iniziata. Allora io posso tranquillamente cominciare a parlare eh, tenendo presente che ogni minuto di registrazione pesa più o meno 3 megabyte. quindi state attenti a non esagerare tenendo anche presente che eh, eh, la durata dell'attenzione degli studenti diminuisce col diminuire dell'età, quindi una registrazione che duri più di 10 minuti è una specie di mattone noiosissimo che nessuno studente riuscirà a vedere per intero. Finita questa predica andiamo a vedere che possiamo anche continuare la nostra presentazione presentando lo schermo. Eh, oppure la finestra. Se io volessi eh, per esempio preparare eh, non un vero colloquio ma addirittura semplicemente la registrazione di una spiegazione che poi farò avere agli allievi, clicco sullo schermo intero o sulla finestra Ecco, in questo momento eh, viene registrato quello che io faccio e io posso per esempio effettuare una ricerca eh, in, in Gmail e trovare che ne so eh, qualsiasi cosa che i, i nostri allievi vedranno. Interrompo la presentazione e vi faccio vedere come è venuta la registrazione. Benissimo, allora io sono nel mio drive, le, tutte le registrazioni che vengono effettuate finiscono automaticamente in una cartella che si chiama Meet Recordings. Non è necessario che la creiamo noi perché viene eh, creata automaticamente nel momento in cui voi effettuate eh, la, la vostra prima registrazione. Si intende che voi dovete essere nel vostro account istituzionale, l'account G Suite, altrimenti ovviamente non vedrete neanche la possibilità. Di fare la registrazione. Ho dovuto aspettare un attimo perché eh, Google ci mette un poco a caricare eh, la registrazione eh, all'interno di Drive e mi raccomando ricordatevi che più la registrazione è lunga più è il tempo che dovrete registrare non pensate che la vostra registrazione sia sparita da qualche parte nel momento in cui è caricata si presenta così all'interno eh, della cartella Meet Recordings. Eh, Un'altra cosa da tenere presente è che eh, non è possibile vedere la registrazione semplicemente cliccando questo eh, questa icona di play perché eh, per poterla vedere nell'ambiente drive bisogna avere ehm, aver scaricato un plugin quindi una piccola applicazione che serve proprio a vedere i video che non è nativa di drive cioè non si trova automaticamente dentro drive però questo non è assolutamente un problema perché nel momento in cui la vostra registrazione appare in Meet Recordings viene eh, contemporaneamente mandata una notifica nella vostra posta infatti la vediamo qua e quando apriamo da qua invece, si, invece di eh, cliccare qui, si, clicca sul, si può cliccare sulla preview. E la preview sta preparando la registrazione come si vede qua a sinistra. Ecco la registrazione, come vedete, come avete av avuto modo di sentire, dentro Drive la preview si vede benissimo. Con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione.